<the last laugh> ok, Guarda se c'è il pallino, c'è il pallino No Ok, vai avanti Un po' più lenta, mi raccomando No, no, no, serietà, cacchio, perché se uno mi ride sotto io rido Audio Via Prego prego <risos> Maia Ah non sapevo che ospiti Ancora puoi anche entrare. Sì. Ok. okay. esatto ragazzi era perché, <ride> era perché che gli fa. adesso la Giulia fa finta di pulire io ne arrivo da dietro In questa foresta non c'è acqua Sì ma Simone sei in mezzo però vai vai Scusa Vai Ma non c'è audio Simone Grazie cugino Va bene va bene il tuo coso sta è d'acqua il tuo Ciao Allora, altrimenti lei mi fa sforzare dopo magari tagli la scena quando cresco Togli questo Spazio 3, 2, uh, 3 2, 2 3 2 3 2, 2 3 1 Azione si vede Dai Tesoro? Che fai? Non saluti la dolce mogliezchia? Cazzo no. la dolce e metà dovevo dire Sai cosa non trovo io di opportuno? Sai cosa non trovo? Sei Sorridi? Sei <ride> <ride> <ride> <ride> Audio? <Giovanni>. Audio? <ride> vai ci va a fare la baldracca ma chi vuole che ti guarda eh <ride> Donna! le donne sono scelte vai Mi ci hai una a ridere vai <ride> no no che cazzo è non guardarmi così che rido Esco. Vai. No, no dai, dai. No, no. no, ma io ho questi momenti perché sennò... No... Sì, sì, tranquillo. Come... quelli. Aspetta che saldano. Ah, ok. No. Ma non sbagliata. <ride> <ride> Stiamo per la neve. Bye-bye.